Zombie Apocalypse, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Allora, nuovo video vlog barra che griccio. Allora, questo è un video che vi racconto che praticamente stamattina è nuvolosissimo, però. Eh, un confronto al nuvoloso c'è anche un po' di aria fresca C'è sempre un po' di caldo Si sta un po' così così Scusate un po' per questi occhiali Ma non ne posso fare a meno perché non vedo nulla tra... A parte gli occhiali che ho Ma vabbè Non posso più che altro eh, Farci niente Comunque vabbè. Eh, Sto registrando con l'iPhone 7 e, e, e la lampada Ring light Non so cosa si possa vedere però sperando che si veda bene il video allora innanzitutto nulla um, praticamente questo è un video dove vi dico tutto quello che ho fatto oggi ovvero ho spazzato ho lavato i piatti e non ho lavato tutta casa perché tanto il resto l'avevo già, già fatto mia nonna questo vestito lo vedete bello che carino vero che molto bello si sì, mi piace e vi dicevo um, oggi è, eh, Praticamente mi piace molto, mi è piaciuto molto quello che ho fatto, perché, mh, come dire, mi piace molto il fatto che ho potuto, anzi, ho voluto aiutarmi, non sempre lo faccia, però mi piace quando aiuto il mio non mi rilassa moltissimo. E niente. Allora, questo video che ciò, appunto, eh, voglio dire che ho spazzato appunto. Ho lavato i piatti, i piatti da colazione e i piatti della sera invece perchè l'abbia lavato mia nonna e vabbè top però ehm nulla quindi in questo video voglio includere anche il video dei preferiti perché mi sa tanto che i dei preferiti lo faccio tutto in un, in un in un unico video e ve lo voglio aggiungere che mi sta pianto, molto piacendo questo Bionsen, questo qui che lì incontreremo a Kissele perché se lo metto al posteri il posteriore col il telefono posteriore non mi vedo io quindi beh, mi, mi, non mi trovo ragazzi che devo dire non mi trovo e basta allora Pionse questo qua è buonissimo è, è, da 750 ml di prodotto per un pau di mh, quanti? 12 mesi di, di pau e mi sta piacendo tanto mi rilassa molto quando faccio la doccia è un profumo che questo se, lo vedo, se non lo vedo da altre parti me lo sogno, nel senso che non lo trovo. Poi come altri, voglio schiuma che mi piacciono da morire, è e l'argan e l'orchidea, no, cos'è, orchidea e imp imperiali, si, sì. Argan e questo qua, olio di Argan con nutrigenere. Sì, olio di argan biologico. Questi due, vedete, Bell come, comunque anche i pecca sono bellissimi, mi piacciono a morire, io sono top, innamorata di questi Vidal. Allora, il Bionsen è top anche lui, però i Vidal non me li faccio mai mancare, ne ho anche scorta anche qua sotto. E sono buonissimi, perché hanno una formazione eccellente, e ottimale, molto buoni, sì. mi piacciono davvero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. <ride> Poi, poi, poi, non so dove mettere questi prodotti. Eh, ho tra i preferiti, ho terminato. Questo qui, antiforfora, Insieme a Non ho terminato perché lo utilizziamo anche io e mia nonna. Soprattutto io e anche mia nonna. Il fructise Garnier Antiforfora Shampoo Fortificante Libera dalla Forfora Zinco Piritone Piritone bo. Non capisco perché vi ho scritto questa cosa qua, piritone. Aspettate che abbassa un po' la luminosità. Dov'è che? Vedete che c'è scritto piritone. Non so cosa si possa leggere, però c'è scritto piritone qua sotto, vedete? Boh, vabbè, curiosa sta cosa. No, troppo, l'ho messa. Adesso è troppo poco, boh, vabbè. è troppo poco anche adesso Devo aumentarlo troppo. comunque questo è il piritone allora che piritone decido? allora libera dalla forfora zinco e piritone e più te verde comunque mi sono persa in per non so quanti minuti, e secondi capelli normali e elimina la forfora visibile dall dalla prima applicazione antiricomparsa adatto a uso frequente e dimostrato Dimostrato infatti già perché. Già ce l'ha dimostrato perché è così, perché pulisci molto bene. Anzi, io faccio più. Prima, la prima passata è di sciacquo, la seconda è la seconda passata di shampoo, la seconda applicazione per decidere meglio le cose. E poi una terza applicazione perché sennò la forfora non sparisce definitivamente così con lo schiocco, schiocco di dita. E quindi faccio la mia sorta applicazione con tre passati con tre applicazioni di shampoo antifora. E da lì sparisce tutto il mio. sparisce tutta la mia forfora. Un attimo no! 250 ml di prodotto eh, e mi piace è stra buono. Poi, poi 12 mesi di pau, che okay, sono buoni! un attimo senso dai anche questo mi strappiace pulisce bene spianca bene i denti ma soprattutto li difende dalla mia mi difende dalla mia sensibilità dentale molto buono e, e, e anche gengivale perché io ho denti gengive soprattutto sensibili quindi ops mamma mia allucinante poi come collettorio ho terminato, qua c'è anche la scatola del di Senso Dine, come potete vedere, Senso Dine. Collettorio è un White e Fresh dell'Eurospin. Eurospin, Eurospin fa altri prodotti ma non tutti quanti, non sono tutti gr granché, ma alcuni ci piacciono e, e mi faccio una bel, un bel caricarismo di eh, prodotto in bocca e poi lo rimuovo sputandolo scusate non è un bel, un bel dire però è la verità vabbè lo rimuovo lo rigetto poi a posto la bocca è bella ripulita e rigenizzata non ve questi dettagli, questi dettagli <ride> potevo anche risparmiarmi però oramai ve l'ho detto no non taglio nulla ragazzi è sappiato non taglio nulla però questo mi è piaciuto molto 500 ml il prodotto per un paio di 6 mesi top ragazzi mi è piaciuto un casino e vi riconsiglio anche eh, questi prodotti sono buoni niente ragazze questo era tutto buon, buon appetito buon pranzo a dopo ciao